Grazie, grazie Presidente, la ringrazio e ringrazio anche l'assessore eh, di questa opportunità di, di, di confronto in aula e mi sento tranquillamente anche di ringraziare i consiglieri di eh, opposizione che hanno eh, richiesto questo consiglio. Mi permetta veramente Presidente una, una nota sul passato, e si nota veramente la differenza che c'è eh, adesso in quest'aula e di confronto che avviene costantemente tra il Consiglio, tra i consiglieri che siano di maggioranza o di opposizione e la Giunta. Questo è un dato sicuramente apprezzabile e mi sento di dire è un dato che mancava un pochino in passato. Fatta questa brevissima nota sul, merito, sul metodo, scusate, vorrei entrare anche nel merito. Io parlo ovviamente per quello che mi compete, avendo l'onore di presiedere la commissione Mobilità, quindi mi focalizzerò sul tema dei trasporti e su questo chiedo, mettendo ovviamente a disposizione tutto il nostro tempo, mi sento di parlare a nome anche appunto della commissione che presiedo, mi sento di fare anche, tra virgolette, un appello, ma so che verrà colto, anzi che già è stato colto dall'assessore, ovvero di prestare la massima attenzione al tema del, del trasporto pubblico eh, abbiamo davanti a noi una sfida, una sfida importante ovvero quella di far coesistere eh, l'interesse pubblico con un interesse anche eh, privato come quello, come quello dello stadio e dobbiamo farlo nel bene e nell'interesse eh, dei cittadini quindi dobbiamo impegnarci e ripeto, so che lo stiamo già facendo è eh, un, un, un ricordare a tutti Dobbiamo impegnarci sul tema del trasporto pubblico, dobbiamo trovare il modo di potenziare la Roma Lido, dobbiamo trovare il modo di rendere accessibile la stazione della FL1 dall'altro lato del Tevere e quindi questo è un impegno e una sfida importante per tutti sulla quale dobbiamo, dedicarci, dobbiamo dedicare il massimo impegno e fare i massimi, i massimi sforzi. E è una situazione oggettivamente complicata quella dei trasporti perché la Roma Lido è un'infrastruttura di proprietà della regione, che però gestisce Atac, sulla Roma Lido però eh, tutti i treni sono di proprietà di Roma Capitale, quindi è un tema non facile da, da affrontare, questo eh, lo riconosco, perché appunto in realtà eh, su questo ci sono già i lavori eh, che sono stati appaltati e che sono in corso per quanto riguarda la stazione di Tordivalle, quindi è un bel, è un bel rebus che però, eh, che però va affrontato e risolto, come come stiamo appunto facendo. Quindi ecco Presidente, questa è un pochino uh, l'attenzione che volevo porre, ovviamente uh, mettermi e metterci a disposizione degli assessori competenti, sia l'assessore all'urbanistica che l'assessora alla mobilità, per uh, affrontare e risolvere insieme questo, questo tema nell'interesse nell uh, di tutti. Quindi non, non vado oltre Presidente e, e appunto uh, vi ringrazio ancora una volta per, uh, per la disponibilità e per il tempo. Grazie.